grazie Rosa, grazie a tutti per queste giornate che alle quali sicuramente è più quello che prendo che quello che posso dare come contributo vorrei sicuramente riportare anche un po' l'argomento sulle strategie di sviluppo del Mediterraneo del, del, del mezzogiorno nell'area mediterranea che sicuramente devono fare i conti con tre parole chiave il PNRR, l'autonomia differenziata e la pace il PNRR sappiamo tutti, destina sulla carta questo 40% delle risorse che si possono territorializzare al sud, ma come ha detto bene lo Svimez in varie anche audizioni e scritti, mancano proprio dei punti eh, chiave, cioè la, la ricognizione puntuale dei fabbisogni di investimento, l'esigenza di rendere cogente il vincolo di spesa media del 40% e soprattutto evitare che la più bassa capacità che le amministrazioni del Sud hanno, ma anche diciamo di progetti e di a farsi approvare i progetti, come abbiamo visto anche in Sicilia, anche perché hanno meno risorse, sia umane che strumentali, possa portare poi, alla fine che tutto questo previsto al PNR PRR, non avvenga. Anche diciamo. Ma non solo, noi dobbiamo quindi controllare e verificare che questo, che non è la soluzione di tutti i mali, ma che comunque è un aiuto di circa 82 miliardi che sarebbero dovuti arrivare, cioè non è che molto di più di quello che era il 34%, il 40%, non viene restituito il mal tolto. Però comunque è sicuramente una, sarebbe sicuramente un aiuto per la ripresa, che sicuramente non... È più difficile per noi in un momento storico così buio però chiaramente c'è l'aspetto poi della di una grande e ancora più grave eh, spada di Damocle sulla nostra testa perché la Gelmini l'ha detto all'inizio della sua del suo diciamo della, del di quando è diventata ministro l'ha detto subito nelle audizioni che lei aveva Uh, il compito e la voglia e la volontà di portare a termine l'accordo sull'autonomia differenziata preso nel 2018 al governo Gentiloni, di portarlo a termine bypassando il Parlamento, bypassando i LEP, bypassando la perequazione: tutte cose che erano sul tavolo e sulle quali non si voleva assolutamente discutere. E sebbene i LEP, come diceva giustamente Marotta, possono non essere. La soluzione di tutti i mali, perché bisogna vedere come vengono definiti, eh, se, so, se poi verranno realizzati dal pubblico, dal privato. L'unica cosa che non concordo con l'intervento di Marotta prima è che poi il modello di sanità debba essere quello lombardo, direi anche no. Però diciamo che alla fine è ovvio che lui probabilmente parlava in termini oh my, eh, scusi, di imparare. Diciamo no. di, di di impresa, cioè di, di quello che loro hanno a disposizione e quello che noi non abbiamo a disposizione. Ovviamente non il modello in sé. No, credo... no, assolutamente no, esatto, Doriana, esatto. scusami. No, no, no, è chiaro, è chiaro, infatti no, lo so, so bene, però volevo chiarirlo perché è stato veramente durante la pandemia, penso, il modello che più è crollato su se stesso e ora si va riperpetrando comunque. Mm. Eh, quindi chiaramente noi sappiamo e quello ora si parla giustamente la chiamano la secessione dei ricchi perché quella che sta attuando la Gelmini è, è veramente la la, la, la la se la riesce a realizzare ov ovviamente ci opporremo in tutte le sedi opportune con le nostre micro forze ma è comunque una cosa che ci deve portare veramente alla rivoluzione perché è la pietra tombale per quelle che sono le nostre possibilità di ripresa. Ora ovviamente eh, e questo, vabbè, un po' l'abbiamo fatto anche con la, con, la, diciamo, con la proposta di legge per abrogare il comma terzo dell'articolo 116 della Costituzione, perché non è che vogliamo che venga fatta un'autonomia differenziata bene o male, come diceva prima Paola, non va fatta proprio, dobbiamo mantenere e comunque combattere per questa idea di Stato e soprattutto ci sono tante cose che non possono essere delegate alle regioni nella loro autonomia soprattutto collegate poi anche al PIL di queste regioni che comunque sappiamo che per meccanismi perversi penalizza enormemente le regioni del sud volendo parlare appunto poi della, de, di, un, di un asse strategico che può essere il mezzogiorno all'interno di un'area euro mediterranea Volevo ricordare quello che ha detto sempre lo Svimez in un'audizione, il mezzogiorno non è solo turismo, infatti se si prende a riferimento il cosiddetto quadrilatero continentale di Napoli, Bari, Taranto, Gioia Tauro, si potrà appurare che queste città dispongono di sistemi portuali che se interconnessi, Possono attivare lo sviluppo di una vasta area, quella del Mezzogiorno continentale, coinvolgendo direttamente oltre 12 milioni di cittadini, ripristinando in questo modo il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo come asse commerciale strategico. Cioè, noi lo sappiamo che l'Italia ha una centralità geografica importantissima nel Mediterraneo, ma voglio dire, per avere un ruolo nel Mediterraneo che non sia neanche antagonista all'Europa del Nord, ma che sia. In sinergia con questo, noi sappiamo che si devono valorizzare politiche di pace e di multiculturalità. Cioè noi siamo e viviamo nel bacino del Mediterraneo e il Mare Nostrum, che adesso è soltanto diventato un cimitero, è stato e da sempre la culla di culture hanno convissuto ebrei musulmani cristiani cioè noi dobbiamo continuare a creare ponti dobbiamo creare dialogo e se e, e questo si riconduce a quel concetto di pace e comunque di visione che la politica negli ultimi decenni non ci ha dato anzi si va sempre completamente in un'altra direzione e io per questo Penso che noi dobbiamo essere pronti come hanno detto tanti prima di me a una stagione di lotta che molti già fanno, molti di voi già fanno in tutti i loro settori ma che soprattutto debba ridare a tutti noi una speranza che in questi ultimi decenni abbiamo perso e soprattutto un'umanità perché l'umanità che è alla base comunque di qualsiasi visione della politica, del mondo e della nostra della nostra visione globale del mondo, perché non siamo per la globalizzazione nel senso commerciale del termine, ma per nel senso umano del termine. Grazie. Grazie.